Un bastone un manico di scopa eh, che ci aiuterà a, a fare movimenti in maniera più corretta e poi niente un, magari uno spazio dove potersi muovere e niente poi una volta fatto questi movimenti del co, co, con il corpo fisico vi guiderò in questa meditazione quindi vi chiederò a quel punto lì di mh, sdraiarvi, mettervi sul divano, ognuno dove vuole, si mette lì e, e ascolta la meditazione. È una preparazione alla meditazione, quello che facciamo prima, per entrare meglio dentro di noi. Allora, vi chiedo di prendere il, il vostro bastone. di alzarvi in piedi. E vi chiedo di fare qualche respiro bello profondo. Chiudete gli occhi e con il bastone davanti prendete aria dal naso. E buttate fuori dalla bocca. Cercate di rallentare i pensieri che arrivano. Riempite bene il petto. E vi chiedo di prendere il bastone in questa posizione, gambe leggermente aperte. E l'apertura delle braccia, quella che è più comoda a voi, non deve essere né troppo largo, né troppo stretto. Apertura di spalle che, che avete. Portate il bastone proprio davanti a voi, al petto, e continuate a respirare. Se sentite che le braccia diventano pesanti, lasciate andare. Lo riportate davanti. E cercate di prendere un ritmo con il vostro respiro. Se le braccia diventano pesanti, lasciate proprio andare giù, con l'aiuto del respiro. Piano piano prendete il bastone che è davanti a voi e lo portate sopra la testa. Prendete aria e quando buttate fuori l'aria, spingete verso l'alto. Fino a dove arrivate, non importa. La testa sempre davanti, che guarda avanti. Prendete aria e spingete verso l'alto. E quando sentite che è troppo... Lasciate andare giù, riprendete aria, lo riportate piano piano davanti, ognuno con il proprio ritmo del respiro, lo riportate su e spingete in alto, sentite che allungate bene la schiena. Quando è troppo, lasciate andare. Piano piano mettete il bastone davanti a voi, in questa posizione. E iniziate a muovere il collo, avanti, prendete aria. E butto fuori in avanti, prendo aria, ritorno al centro e butto fuori indietro. Prendo aria, ritorno con la testa dritta e vado in avanti. Prendo aria, vengo al centro e vado indietro. ritorno al centro e vado in avanti, ritorno al centro e questa volta vado verso destra, prendo aria, riprendo aria, torno al centro, butto fuori e vado verso sinistra. Sentite piano piano tirare il collo, non esagerate. Ognuno deve fare i movimenti fino a dove arriva, non deve forzare. Ritorno al centro e vado verso destra. Ritorno al centro e vado verso sinistra. Ritorno al centro e piano piano inizia a ruotare il collo verso destra, vado indietro, vado verso sinistra, ritorno in avanti e lo ruoto, lo ruoto piano piano. Ricordatevi di respirare, la respirazione è importante non rimanete in apnea, mi rifermo al centro e ruoto verso sinistra. Respirate sempre. Adesso piano piano portate il bastone davanti a voi, come all'inizio. Iniziate a ruotare la spalla. Iniziamo dalla spalla destra, arriviamo indietro, vengo in avanti e vado bene indietro, piano piano. Senza forzare. Ricordatevi sempre il respiro, l'aria entra dal naso e esce dalla bocca. Sciogliete proprio, sentite che andate a sciogliere tutte le resistenze che avete sulla spalla, con un ritmo lento. Piano piano li invertite il in giro, lo fate in avanti. Ci sarà una parte che verrà meglio e una parte che verrà peggio, ma non importa. Poi cambiamo spalla, andiamo alla sinistra iniziamo a ruotare in avanti. Ricordatevi sempre il respiro. Il respiro è importante. L'aria entra. Andate proprio a sciogliere la spalla. E bene indietro avanti piano piano cambiate il giro andate verso il dietro iniziate a sentire che ad ogni movimento iniziate a lasciare andare le resistenze Piano piano il corpo inizia a sciogliersi. Poi vi fermate. Portate il bastone dietro le spalle. E fate qualche bel respiro, bello profondo. Adesso prendete aria e ruotate il bacino verso destra, cercando di guardare sempre in avanti, nella posizione in cui è ripartito. Guardate avanti e ritornate alla posizione centrale. Prendete aria, guardate avanti e ruoto verso sinistra. Guardate sempre un punto fermo davanti a voi. Riprendete aria e andate verso destra. Ritornate al centro, prendete aria, buttate proprio fuori l'aria mentre vi muovete. Ritorno al centro, porto il bastone davanti, prendo aria e piano piano vado verso il basso. Vado verso terra. Potete sia rimanere vicini alla, alle gambe per tenere più equilibrio. O se no, potete sia anche spingere piano piano in avanti. Con le braccia tese vado giù, giù, fino a dove arrivo. Quando sentite tirare il corpo, vi fermate, vi tornate su. Fate qualche bel respiro. Riporto il bastone avanti. Prendo aria e spingo giù. Posso sia spingere... Vicino alle gambe, quando sento che tira, ritorno su. O se no, prendo aria, riporto il bastone in avanti e vado giù, cercando di rimanere con le braccia distese in avanti. Quando sento che è troppo ritorno su. Inizio a sentire che il corpo si scalda. Inizia a, a fluire più l'energia in questo momento. Iniziate un po' anche un pochino a sudare. Sentite che è proprio il il corpo si sta attivando portate il bastone in avanti e cercate di ruotare la caviglia destra anche appoggiando la punta a terra appoggiando bene la punta a terra Vado a ruotare la caviglia, le ginocchia, praticamente tutta la gamba. Ognuno con il suo ritmo. Prima in un verso e poi nell'altro vi cambio il giro. Se l'avete fatto verso destra, fate verso sinistra o viceversa. Andatevi dietro al movimento, non rimanete rigidi. Eh? Cambiamo piede, abbiamo gamba, poggio la punta, inizia a girare, poggio il tallone, da noi al gatto, poggio e giro. Sentite di ruotare anche un po' il bacino, non rimanete rigidi, ma andate dietro al movimento. Cambiamo verso, mi appoggio giù, giro. Mi fermo e proprio come se volessi dare dei calci al pallone. Lasciate andare proprio scivolare le tensioni dalla gamba. Prima dalla gamba destra. Mi appoggiate sempre. Il bastone serve per tenere una posizione per non sbilanciarsi per non andare di qua metterlo bene ben saldo adesso cerchiamo di Ruotare il bacino, prima verso destra, vado in avanti, vado verso sinistra, vado indietro, ritorno in avanti. Lo ruotate, ruotate bene il bacino. Prima da una parte e poi dall'altra. Adesso posate il bastone, appoggiate, faccio tre respiri belli profondi, proprio ad ogni respiro, lascio andare e muovo tutto il corpo, prendo aria. Lascia andare verso la terra. Prendo aria. Adesso vi chiedo di trovare una posizione comoda, seduti o, o sdraiati. Chiudete gli occhi e cercate innanzitutto di trovare agio al corpo. Trovate una posizione dove vi sentite proprio comodi, sentite se dovete cambiare posizione, sdraiarvi. Chiudete gli occhi e cercate di iniziare a rallentare i pensieri. La mente rallenta e lasciate che il suono del bastone alleggerisca i vostri pensieri Immaginate che questo bastone con il suo rumore vi porti, col suo suono, vi porti davanti all'acqua. Lasciate il suono vi porti in una cascata d'acqua e sentite che scivolano i pensieri sentite che le tensioni dalla faccia dal viso vengano portate via da questa cascata d'acqua sentite che vi accarezza i capelli la cute gli occhi la bocca il collo piano piano quest'acqua vi sentite che porta via dalle spalle, dalle braccia, dai gomiti, dai polsi le mani, Sentite che fluire dalla testa, il viso, il collo, le braccia, lasciate andare. E piano piano questa quest'acqua, questa cascata, questo suono, arriva al petto e poi lasciate andare la gola il cuore Sentite che accarezza il petto. Piano piano arriva allo stomaco, alla pancia. Tutta la colonna vertebrale, e sentite accarezzare da la testa, le spalle, la schiena, lasciate che l'acqua porti via. il bacino, i lombi, il fondo schiena e sentite che piano piano arriva alle cosce, Sentite che i pensieri vanno via. L'acqua piano piano porta via fino alle ginocchia, il bacino, le cosce. Polpacci. e sentite fluire dalla punta dei capelli fino alle vostre caviglie, ai vostri piedi. Sentite che quest'acqua vi alleggerisce. Lasciate fluire dalla punta dei piedi fino alla testa tutto rallenta e voi lasciate andare tutto quello che è in più L'acqua prende e porta via dalla punta della testa. Ieri. lasciate. Lasciate fluire. Tutto scorre e voi siete più tranquilli, rilassati e iniziate a sentire che Dentro di voi si sta creando spazio. Spazio alla testa. Spazio nel cervello. Lasciate proprio che l'energia scorre. Lasciate andare giù alla terra le ultime resistenze che sentite dentro. Lasciatele andare dalle gambe. Lasciate andare giù. Giù. Giù. E sentite che il vostro corpo è ben adagiato. l'energia dentro di voi scorre, stando più tranquilli, rilassati e tutto quello che è in più l'abbiamo lasciato andare. Fate dei bei respiri belli profondi. piano piano, quando ve la sentite, rimuovete piano piano le mani, i piedi, con calma, rimuovete le gambe. Piano piano riprendete possesso del vostro corpo. Sentite se ci sono le ultime tensioni da lasciare andare. E quando la sentite... Ritornate nella vostra stanza.